Oggi è stata una giornata movimentata in Consiglio Comunale, eh, abbiamo, si sono alternate le proteste di, diversi, eh, di diverse categorie e quindi è stato anche abbastanza difficoltoso proseguire nei lavori perché ovviamente ogni categoria che si è presentata, prima i bancarellai e poi dopo i lavoratori de, dell'amministrazione avevano le loro giuste ragioni, e le, le loro rivendicazioni da fare e quindi anche il Consiglio Comunale ha subito delle, delle stop. Eh, in realtà, mh, è stato Profico perché è passata finalmente la delibera di iniziativa popolare proposta da Gianfranco Mannini riguardante lo spostamento del distributore a Tirrenia e ricordo che era la delibera in cui Mannini ha raccolto le firme dei cittadini anzi i cittadini hanno chiesto al Movimento 5 Stelle di farsi promotori noi abbiamo raccolto e questi cittadini oggi vedono finalmente avverate le loro richieste dopodiché siamo in fase di votazione in questo momento e molto probabilmente voteremo in maniera favorevole all'acquisizione da parte di alcuni beni del demanio. Una delibera importante a cui la consigliera Elisabetta ha partecipato assiduamente alle commissioni per oltre un mese per cercare di arrivare a una quadra, cioè una quadra che sia auspicabile insomma, per il Comune e per l'amministrazione. Nel frattempo abbiamo presentato anche un ordine del giorno che va nella direzione di vincolare questi beni che dal demanio verranno trasferiti al Comune, eh, di vincolarli alla eh, fattibilità e alla valorizzazione dei beni. Quindi abbiamo fatto l'esempio di tutti quei beni che sono già in testa al Comune ma che non vengono nemmeno manutenuti, come ad esempio le scuole Nuberi di Marina di Pisa che, eh, sono, eh, che ha visto i genitori dei, delle scuole eh, dover tirare fuori i soldi di tasca propria per poter permettere l'attraversamento del marciapiede perché eh, versa in una pozza. Allora noi abbiamo, ci siamo detti favorevoli purché non avvengano questi tipi di situazioni perché non è giusto che eh, vengano acquisiti bene e poi magari eh, sono tralasciati. Pisa è piena purtroppo di scatole vuote create con i Pius eh, che sono opere splendide di tutto rispetto però scatoloni vuoti come l'SMS e come tante altre la cittadella galileiana, che eh, poi rimangono lì quindi non è giusto gravare sulle tasse, le tasche dei cittadini.